Bucciale! Ti sei annoiata amore? No papà. No, ti sei annoiata. Abbiamo provato anche a fare il bagnetto in piscina, ma la grandine di stanotte, perché anche stanotte ha grandinato. Eh? Ha rovinato tutta l'acqua ed era tutta sporca, tutta verde. Papà ha messo una pastiglia di cloro, un pochino è migliorata, però... Quindi ci siamo annoiate tutto il giorno. Era meglio stare in vacanza, ma non si poteva fermarsi. Adesso tra poco partiamo. Sto facendo il biglietto per ritornare in Sardegna, eh? Sì, mi manca solo il documento di papà. Appena arriva lo carico. Sì, sì. Ok? Sì, quindi, ciao. Sì. E poi partiamo. Sì, ciao. Ascolta, Vane? Basta cellulare. Tu sei stata brava e hai fatto anche un pochino di conto. No, non un pochino. Bravo. Non è vero, non meno 4 pagine 4. Sì, 4 e quattro si quattro e quattro allora stasera visto che oggi siete state a casa tutto il giorno andiamo a mangiare al Byron. Yeah! andiamo a mangiare fuori eh? così tu mangi il tuo risotto giallo anche tu mangi la pizza stasera La pizza con risotto e ok così potete giocare un po' in saletta va bene? Tu non giochi? Te ormai sei diventata grande per la saletta Sì Vabbè però almeno usciamo e facciamo qualcosina Va bene? Eh? Ieri sera usciamo. sei andata al cinema tu eh, Usciamo, usciamo! Vai, vai, vai, vai. E poi torniamo a casa Eh Non so amore Guarda che sto facendo i biglietti per tornare al mare Sì Il 25 Con la nave stavolta Così portiamo un po' di cosine Ma sì, dopo non Non c'è Luna Park, amore! Non c'è? Scusa, devo girarmi così anch'io o ce la fai a raddrizzarti? Ah grazie! Mi sembrava di avere a che fare con un pipistrello. Eh? Non c'è Luna Park, va amore? giro? Non lo so, vediamo. Cì, okay, Dai, quando torniamo poi ci vuole un film. Domani usciamo tutto no, il giorno. Sì, e invece sì. La smetti di mettere le mani davanti alla telecamera? Sì. Eh, eh! Domani usciamo tutto il giorno e domani park No, domani andiamo a comprare. Ah! a ordinare i libri per la scuola e poi? e poi vediamo possiamo andare a fare un giretto se non fa tanto caldo possiamo anche andare in centro a fare un giretto va bene ok, eh? okay allora tra poco arriva papi voi siete ah, scusa Vanessa ce la fai a, a guardarmi 5 minuti di fila o hai dei disturbi sì. dell'attenzione sì, dai su ascoltami siete già pronte si sì. vieni così sì. sei sicura? Tu cosa mangi risotto hai detto? No guarda. Eh? Sì. Dove è scappata? Eccola. Mamma ecco qua. Ah, cosa? Fai... fai finta di dormire, Vane. Fai finta di dormire. <ride> tu sei stata una bella. Ma sei Anastasia. Dai. Anastasia, tu vieni così? Se guardate uno, due e tre scappate fino orecchie stop mi vado a cambiare io giallo ok basta. basta Anastasia con questi suoni fastidiosi sei talmente ampiata che stai diventando parte del divano Anastasia non ti porto se non la smetti io vado a cambiarmi ciao Oddio mio Vanessa, comunque non avresti tutti i torti, eh? perché da quando abbiamo detto che andavamo fuori a cena sono passate due ore e tuo padre è arrivato adesso. Lo sai? E sono? sono? Sono le nove meno 10, anzi, meno 5, è tardissimo, dobbiamo ancora cenare e io sto morendo di fame, io. Ma tantissima fame! Stasera Poi. mi mangio un bel piattone di pesce con le verdure di cui ne ho tanta voglia. Cosa so, fai? Metti gli occhiali da sole! Mamma mia, come stai bene! Gli ho anche io gli occhiali da sole nuovi al mare, lo sai? Ah, Poi sì. mi dici se sto bene o no e li ha regalati il papà. No, stai bene. Sto bene, sto no, bene. No, no, Però sono tu i tuoi sono belli, mi piacciono. Ma sono belli, sono più belli del nonno. Sicuramente. E qui che abbiamo? Sto costruendo la casa. Stai costruendo una casa? Tu ti sei accorta che sono passate due ore da quando abbiamo detto che andavamo fuori a cena o sei immersa nel gioco? Mm. Un buco, ho trovato un buco Anastasia? Eh, sì, ho con chi stai giocando? Prima con Raffaele Prima, prima stavi giocando con Raffaele prima, prima, prima, prima. Lo sai che Raffaele domani parte? No, no non Puglia. lo sapevi? In, In Puglia. Puglia Sì amore, domani mattina alle 4:30 e mezza vanno a Milano e a Milano prendono il treno per Parletta mi sembra a, a, alle, alle E io però 5 in si aereo. parte no in nave in nave vabbè. in nave guarda, ho fatto solo andata, eh? Sì. Quindi non ritorniamo più che piccano <ride> no, perché il ritorno vorrei farlo in, in aereo. Magari lasciamo lì la macchina in e poi vado in aereo il ritorno vorrei farlo in aereo, sì, perché okay. io voglio divorare, poi, e poi lo sai che quando torniamo dopo due giorni si riparte, dove si va? Cosa? a Milano, no a Palermo a Palermo in Sicilia perché mio cugino, si sposa si sposa, è vero, brava, ti ricordi tutto, brava ma quanti anni ha? 35, 35? 33, gli fa la 99 no, non ne fa 99, ne ha 33 e si sposa quanti li fa? 209 ma che cosa? gli anni, mm. senti, la smetti? ti stacchi? Sì, no, posso! si, puoi, Ma no, le finire <ride> In tutto qualche ragazza. Allora siamo stati a Rimini, in Sardegna, tra poco ritorniamo in Sardegna, poi andiamo a Palermo, ma tra qualche giorno se riesco, se riusciamo, forse, ma non è sicuro, eh, andiamo a Roma a fare due o tre giorni. Sì, se andiamo a Roma sì. Eh quest'anno ce la stiamo godendo e ti dirò di più. Volevo andare dalla zia in Inghilterra ma purtroppo non abbiamo il passaporto e mi hanno detto che i tempi sono lunghissimi quindi prima della fine dell'estate non è possibile averli e dobbiamo rinunciare ad andare in Inghilterra ma non è detto che a settembre e ottobre poi andremo, va bene? Mi fa paura state Eh? mi fa paura state legame, perché, ti fa perché paura? mi guarda con sto occhio? E questo è il suo occhio, l'occhio del grande fratello Va bene dai, speriamo che papà eh, scenda presto e si va a mangiare A mangiare? Sì perché ho fame, basta Ragazze ce l'abbiamo fatta finalmente papi Si è preparato e andiamo a mangiare con sempre più appetito Amore dai, hai ordinato? Sì? No, tu hai ordinato? Vuoi andare a giocare? No. Nella saletta? Fatto, perché no? Come sei venuta a venire qua per andare a giocare, adesso non vuoi? Eh, finalmente. È buona? No. Hai preso un pezzettino, amore, l'hai assaggiata, eh? Adesso arriva anche il risotto. Arriva il risotto? La Simonella, stai attenta con la mozzarella, eh? Concentrati, mastica tantissimo, d'accordo? Me ne dai un pezzettino? si una patatina mi dai? io non voglio la patatina voglio la pizza voglio il bordo mi dai questo? o ti piace? grazie amore grazie che bel piatto amore buono? eh? buon appetito allora Vuoi mangiare? E dove vai? a giocare? mamma posso il dolce? mamma amore oggi no. e che cosa vorresti adesso? Ancora ma l'hai mangiata stamattina a colazione ma chiedi che dolci ci sono? magari c'è il tortino quello con il cuore di cioccolato eh? bimbe dove siete? non posso entrare? vediamo Ani aspetta un secondo che ti av mi avvicino vai non ti fare male l'ha no. Ma, fatta così Ma, sì. Quasi amore brava brava amore stai imparando brava Mamma Eh prendiamo la ciambella L'ho già presa Vai ultimo Bravissima anch io, anch io, guarda L'ho presa la ciambella, amore. L'abbiamo scelta insieme. Io ho preso la ciambella. Aspetta, prima. 3, 2, 1, Adesso Brava, amore. Grande, volè. Dopo ho mangiato è il top. Amore. Bravo. bravissime vi chiamo 3, quando arriva il dolce una una, una. non fatevi male dai una, una, una. Una, una, una, una, una. velocissime tutte e due bravissime Bravi, facciamo. Facciamo. ragazzi è arrivato il dolce e nessuno lo ha mangiato solo io quindi Vane adesso Vanessa ha un dilemma un problema esistenziale Vuole tornare al cinema con papà a vedere Jurassic World. Papà, la partiamo ancora? Non si sa. Non si sa. Papà arriva tardi la sera, amore. Hai visto ieri che siete arrivati di corsa. Settimana... fine settimana andiamo, ok? Insieme. Sera finita. Ok, ragazzi. Cosa avete portato a casa il... I soliti ciupa ciupa Ani fa vedere cosa ti ha dato Fragola e fragola Sì perché dovete sapere ragazzi che in questo locale Tutte le volte quando andiamo via Regalano i ciupa, ciupa e il ciuccio caramello Infatti ne abbiamo 100.000 A casa sì. e voi nonostante tutto Li volete lo stesso Andiamo guardate che papà è di qua la macchina 100.000 100 esatto esatto avete mangiato bene? sì, sì ti... però il dolce non lo avete mangiato me lo sono mangiata io Vabbè, Eh, ho capito detto... ma la crepe te l'ho fatta stamattina potevi anche evitare allora sali Ani sali di qua sali ma... Vane? Eh. Ma guarda? Eh. Vanessa? Maledetti? Ma cosa ci hanno fatto? Ma Vanessa, ma qualcuno ci ha fatto una riga? E adesso? No, ma... e adesso niente! Ci hanno rigato la macchina! Con una chiave! Ma guarda! Ma chi è stato? Ma guarda te, ma che scherzi stupidi! Io queste cose le odio, giuro! Gente che va nei locali, beve e poi si diverte a graffiare le macchine! No, Vane, guarda che riga che ci hanno fatto Andiamo a dirlo a papà Ani Ci hanno graffiato la macchina ah. Abbiamo, un gra... oh, beh. Ah. Abbiamo un graffio sulla macchina Qualcuno è uscito e si è divertito a farci un graffio sulla macchina E adesso? Ne compriamo una nuova domani mattina Guarda, domani ne andiamo a comprare una nuova Lo diciamo pubblicamente, ringraziamo che ci ha graffiato la macchina perché domani ne andiamo a comprare una nuova siete d'accordo? Sì Cioè ragazze Ciao. mi hanno graffiato la macchina sai cosa significa? Che qualcuno è uscito dal locale forse anche un po' bevuto e con la chiave è passato davanti alla nostra macchina alla portiera e ci ha fatto un bel graffio Eh ma adesso fatemi un pezzo ah, Magari Si cosa? Si cosa? lo apre, io devo capire chi è e lo butto sulla macchina esatto eh, madre, quando noi siamo andati in macchina la macchina non c'era più la macchina, c'era solo un'altra però alla mia parte non possiamo sapere chi è stato amore sicuramente non è stato uno che è entrato nella sua e macchina e poi non è uno non, non è, è, è stato... un nostro amico, vero? ma no, chi li conosce? è stato qualcuno che ha fatto questo scherzo no, purtroppo queste persone esistono ma noi domani sapete cosa facciamo domani? Brava! Sì, brava! Domani andiamo al concessionario e compriamo la macchina nuova. Siete d'accordo? Sì. E di che colore compriamo la macchina nuova? Chiedete ai nostri amici qual è il loro colore preferito. Ma, ragazzi, noi dobbiamo scegliere un colore per la macchina. Voi quale eh, preferite? Il blu, il nero o il rosso? Scrivetelo nei commenti. Chi yeah. è? Io. Ciao amore allora. Bravo mo, ma, amore Ma tu sei il mio angioletto Che qui? Amore mio Sei la bambina più brava del mondo amore Allora facciamo una cosa Anche Visto che sei stata bella. una bambina bravissima E hai messo in ordine Hai acceso il climatizzatore Perché la mamma ha tanto caldo Facciamo una cosa Ti faccio scegliere il colore della macchina nuova Che colore ti piacerebbe averla La macchina nuova? Blu blu amore e allora domani andiamo a scegliere la macchina nuova blu va bene? Va bene. vieni con me? Sì, mi puoi regalare un regalino come ho disperato? certo! Eh, ah, andati, va, va, apri apro l'armadio apro l'armadio? sei sicura? Sì. guarda che questi sono gli armadi dell'orrore li apro? amore hai messo tutte le scarpine in ordine allora facciamo così dove sei? Visto che domani mattina dobbiamo andare a ordinare i libri di scuola per te che inizi la primo elementare. e per Vanessa dopo andiamo al Toys e ti faccio un bellissimo regalo Sì, grazie! Eh, prego amore, grazie a te Amore, quella, la... quella è la telecamera Natalia, dai bacino Io sono qua, io sono qua Vieni a morire, tu Bacino anche i nostri fan Allora, Vanessa, dove sei? Ma la smetti di giattare, ma la smetti di usare il cellulare no! Brava Vanessa, togliglielo quel cellulare Brava. Rifacciamo Brava Anastasia, togliglielo quel cellulare Allora bambine, il video finisce qua Ringraziamo chi ci ha graffiato la macchina Sei stato veramente gentile E per colpa tua, anzi grazie a te noi domani andremo a scegliere una macchina di colore Anastasia, l'hai scelto tu il colore? Blu. Blu Blu Come questo Più o meno <ride> Ok, il video finisce qua quindi... Iscrivetevi al canale Io prendo un bel regalo Adio. No, lei no Il video finisce qua Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video Ciao Buonanotte, ciao, ciao esatto